Bentrovati, eh, sono Nicola Dusi, insegno all'Università di Modena e Reggio Emilia, al Dipartimento di Comunicazione e Economia, un corso che si chiama Linguaggi Intermediali, insegno, ho insegnato anche Semiotica dei Media e la mia formazione è tra la Semiotica dei Media e i Media Studies e le, dei Film Studies. E il corso che vi presento si chiama così, Cinema e Media Digitali, e ehm, attraverso tre moduli entreremo nella m, possibilità di analizzare film e altri prodotti mediali contemporanei, ad esempio i trailer o i videoclip, in particolare i trailer. E, nel primo modulo troverete eh, un percorso sulla teoria della narratività, quindi la narrazione, lo storytelling e soprattutto alcuni strumenti che la semiotica eh, testuale e la semiotica narrativa da alle, agli studiosi, agli studenti, agli analisti, ai critici, per capire un po' di più cosa accade come meccanismo interno ai prodotti mediali, come meccanismo testuale lo chiamiamo. E nel secondo, nel terzo modulo eh, entriamo proprio nelle, nelle analisi, eh, sempre con un po' di premesse teoriche rispetto a cosa sono i trailer, eh, nel, in questo caso, in questo corso, li pensiamo come Ehm, piccoli remake dei film, come se fossero delle piccole traduzioni con lo stesso materiale dei film ma reinterpretati in modo che, con, delle reinterpretazioni in modo che eh, ehm, possano produrre eh, e poss eh, un nuovo testo e possano mettersi a servizio soprattutto del loro, loro scopo comunicativo da trailer che è quello promozionale, commerciale quindi pensano al film come oggetto da vendere e nel terzo modulo invece apriamo ai prosumer, cioè ai producer and users della, del web, e, e quindi ai prodotti eh, transmediali, intermediali, multimediali del nostro, della nostra contemporaneità in cui troviamo eh, di tutto e di più rispetto ai trailer: cioè remix, fake, trasformazioni, traduzioni e reinterpretazioni. Il modulo è appunto finale. Si capisce meglio se si segue prima il percorso indicato nel secondo e nel primo, e quindi c'è una progressione in qualche modo di, ehm, di competenze, però è un corso che eh, non prevede particolari competenze pregresse, anche se, eh, insomma, se qualcuno ne sa di linguistica, di semiotica, di teoria del cinema, è benvenuto. Eh, se invece eh, nessun, eh, lo studente che si presta a seguire questo corso non ha, queste competenze, eh, ho messo in programma una possibilità di approfondimento. Ehm, grazie.